Un'utile funzionalità di un computer può essere quella di ascoltare i file audio multimediali. I computer forniti dal comune di Bari nell'ambito del progetto Brand New utilizzano per questa funzione l'applicazione Audacious, presente sulla scrivania del computer. Per riprodurre un file musicale basta cliccare sull'apposita icona in alto, cercarlo tra le cartelle del nostro computer, selezionarlo e cliccare Apri. Il file viene immediatamente riprodotto. Per interrompere la riproduzione basta cliccare sull'apposita icona. Per aggiungere altri file alla riproduzione, basta cliccare sull'apposita icona contrassegnata dal simbolo più, cercare i file da aggiungere all'interno delle cartelle del nostro computer e selezionarli. Terminata l'importazione, possiamo cliccare sul pulsante chiudi. Per avviare la riproduzione, basta cliccare sull'apposito pulsante. Audacious ci consente anche di aggiungere intere cartelle alla nostra riproduzione di file musicali. Per aggiungere la cartella basta cliccare sul pulsante più, selezionare la cartella da aggiungere e cliccare su aggiungi.